Buonasera. buonasera. Mi, dica una, no, mi faccia dire un momento due parole sulla giornata. Eh, sia il summit della NATO sia quello del G7 ha mostrato una unità straordinaria tra tutti gli alleati nel condannare l'aggressione all'Ucraina e nel mantenere le sanzioni e nel decidere di inasprirle se fosse necessario. Le sanzioni nelle varie discussioni sono state descritte come straordinariamente efficaci. L'economia russa è fortemente indebolita. Questa è stata un'analisi direi unanime di tutti i partecipanti al summit NATO. Si è poi discusso di come affrontare, si è discusso di tante cose, si è discusso di come affrontare il problema della sicurezza energetica e la sicurezza agroalimentare. In entrambi i casi la risposta è una combinazione di diversificazione, cosa che noi stiamo facendo per l'uno e per l'altro, quindi cambiare le fonti di approvvigionamento. In altre parole l'Europa vuol diventare indipendente dal gas russo, di misure di politica eh, interna, in un certo senso interna all'Unione Europea. Il mercato del gas funziona male, i prezzi sono speculativi, molto speculativi, quindi occorre prendere delle misure, delle misure specifiche non si è discusso perché le discuteremo dentro il Consiglio Europeo. E il, terzo, però, il terzo pilastro di questa strategia è l'aiuto che deve venire dal Canada, dagli Stati Uniti, dai grandi produttori di gas liquido e anche su questo c'è stata estrema collaborazione da parte di tutti, quindi è stato, come dire, se dovessi riassumere con due parole, unità e solidarietà, hanno descritto, descrivono bene questo incontro. Si è poi discusso anche dei rifugiati, i numeri stanno crescendo in maniera impressionante. Da noi, come sapete, sono tra, a 70, tra 60 e 70 mila, ma in Germania sono 2-300 mila, in Polonia sono milioni, in Romania sono 3-4-500 mila. Quindi la, dire, il dramma umanitario deve essere affrontato non solo a livello europeo, ma a livello mondiale, coinvolgimento pieno delle Nazioni Unite. Ecco queste sono state le cose più importanti che si sono dette. La, la Cina? Presidente. Si è detto della Cina, la Cina, eh, non c'è stata nessuna condanna della Cina, anzi c'è stata la speranza che la Cina contribuisca al processo di pace. Devo dire anch'io questo, un'altra cosa, a proposito del, del processo di pace, questo è quello che ho detto anche nel G7, tanto siamo, dobbiamo essere fermi e proattivi con le sanzioni, tanto dobbiamo cercare assolutamente, disperatamente la pace. Quindi l'Italia, come altri paesi europei, si muove su questi due binari. ha avuto modo di incontrare il Presidente Biden? Sì, sì. avuto modo di incontrare il Presidente Biden brevemente. Abbiamo scambiato delle opinioni sulla situazione attuale, su quello che l'Italia può fare. Quale audio sempre sulle armi, sulle armi? Sì. Il ponte dice non le voglieremo l'aumento no? della spesa, lei cosa, cosa pensa? Io ho ribadito l'impegno che hanno preso tutti gli altri governi nei confronti della Nato. Quindi noi abbiamo questo impegno che è storico per l'Italia e noi continueremo a osservarlo. Presidente Grande l'obbligo di pagamenti pubblico? Non ne abbiamo discusso, ne discuteremo probabilmente ora nel Consiglio europeo. l'incontro con L'incontro con Erdogan è andato bene, nel senso che un altro dei fori di collaborazione nel corso degli anni che si era creato e poi è stato, diciamo, interrotto, era un gruppo tra Turchia, Francia e Italia. Abbiamo deciso di, come dire, di, farlo funzionare di nuovo e quindi presto avremo un incontro dei tre paesi. Il Presidente Draghi, No, è stato ribadito che non è possibile coinvolgere né la Nato né l'Unione Europea in una no-fly zone, no zone o una garanzia di no-fly zone per l'Ucraina. la del pagamento è una valuta accettabile? Non ne abbiamo parlato, quindi no, ne parleremo no, oggi pomeriggio. Presidente Draghi, quando Putin dice dovete pagare un rublo nella local currency, questo è un blackmail all'Europa, vero? Questo, questo fondamentalmente è una violazione contrattuale. Questo è bene capirlo. Quindi i contratti sono stati, sono considerati violati se questa eh, clausola viene, come dire, viene applicata dalla, dalla Russia. Ragazzi, buonasera. Devo andare. in China, what's your message to the Chinese authorities? To the Chinese authority, my message is China is a, most important country. They can be crucial in the peace process. They have lots of leverage, a lot of leverage. And so we are all waiting that they use it. Can you trust them, though? Can you trust them? I'm sorry. No. I mean, I'll, I'll, say, I'll say what I said in Italian a moment ago. It's, uh, uh, we consider it a violation of existing contracts. I'm sorry? recession and how do you, you go about it? About what? About the recession. Or oh, the, the sanctions? Recession that uh, might uh, you know, uh, result from uh, the demand from Putin. We, we have to, we, I mean, this is a war. So we have to cope with the recession, we have to react to that, we have to mitigate the unavoidable. I wouldn't call it recession, I don't think we have a recession. I think we're having a slowing down of the economy. We were predicated to have a robust growth, very robust this year. Now it's slowing down. So we got to watch carefully and act, support our economies.